Ciao a tutti oggi prepareremo la torta soffice alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono farina doppio zero fecola uova zucchero latte nutella lievito in polvere per dolci vanillina sale e zuccherini colorati Andiamo il via alla ricetta prima di iniziare la ricetta Preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Avremo bisogno di uno stampo per torte con apertura centiniera del diametro di 24 che andremo a ungere col nostro staccante per teglie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale le uova. Lo zucchero. la farina, il latte, la vanillina, la fecola, e la nutella. E facciamo amalgamare per due minuti a velocità 4. Finiamo un po' sul fondo, adesso mettiamo il lievito e il pizzico di sale e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Il composto è pronto trasferiamolo nello stampo adesso inforneremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 40 minuti dipende dal forno e comunque faremo la prova a stecchino. Andiamo a infornare la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Una volta che si sarà raffreddata, usciremo dallo stampo e la andremo a decorare con zucchero a velo, nutella e zuccherini colorati. La torta si è raffreddata, adesso la andremo a decorare. Iniziamo con lo zucchero a velo. Dopo averla decorata... Con lo zucchero a velo passiamo alla Nutella. Adesso Decoriamo con gli zuccherini colorati. La torta è pronta. Torta soffice alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.